Vado a salutare e a ringraziare Don Leonardo Maria Pompei, dulcis in fundo quasi Don Leonardo, buongiorno, buongiorno a tutti buon lunedì dell'angelo, perché a tutti. ne parliamo alla fine, ma alla fine è il tema di oggi è questo lunedì dell'angelo, si parla solo di cibo, di uova di Pasqua, eh, delle mangiate e delle gite fuori porta, ma non si parla del festeggiato qua, che, non si parla poi in realtà di quello che è questo, queste tre giornate il venerdì santo il sabato santo la domenica di pasqua poi arriva il lunedì dell'angelo un po trascurata questa storia se andiamo a vedere si parla solo della grande spesa da fare per eh, poi per festeggiare per mangiare insieme però si dimentica perché accade tutto questo don leonardo cosa dobbiamo ricordare <ride> Manca il festeggiato, in pratica. Eh certo. Questa ecco, è una bella domanda. Come senza perché... sposi. <ride> Ottima domanda, perché un tempo... Mh, sta, sta accadendo anche per il Natale, per la verità, sì. purtroppo. Perché un tempo il Natale era un pochino più sentita. Adesso si sta spostando anche... Questo certamente in parte dipende dalla progressiva eh, continua secolarizzazione della società, cioè la società ha perso i, i, i legami non soltanto di fede ma anche culturali con ciò che rappresenta la fede. Pasqua è stata sempre un pochino meno frequentata del Natale, c'è cioè il noto proverbio popolare, no? Natale, <ride> Natale con i con tuoi, i tuoi Pasqua e con Pasqua chi con chi, chi, vuoi. chi vuoi, ed è un peccato enorme perché eh, ciò che avviene a Natale è proprio finalizzato alla Pasqua, cioè se non ci fosse stato ciò che è successo durante il triduo pasquale, eh, ci sarebbe stato non, non troppo da festeggiare con tutto il rispetto per quanto riguarda l'incarnazione e la nascita del figlio di Dio. Ci sono delle liturgie meravigliose eh, durante il triduo, il giovedì santo, il venerdì santo, è molto la veglia pasquale, nelle, ecco, abbiamo visto la settimana scorsa entrare eh, nelle chiese vedere tutto coperto, tutto avvolto da questi drappi viola, di lutto, eh certo. i bambini magari si spaventano anche e dicono: <ride> Mamma, perché, perché le statue? Perché non si vede Gesù? Perché allora, non amico, si vede lo Gesù? Fanno in quasi tutte, non tutte le chiese, però, perché altre non Non tutte le chiese, perché adesso osservano. il tempo era obbligatorio, adesso è diventato sì. fondamentalmente facoltativo, quindi è un segno non obbligatorio. cosa non segno... significa? È un segno dell'estate. Significa due cose, significa. Da un lato il lutto della Chiesa, ecco, che quindi si priva, diciamo così, della gioia di contemplare il crocifisso e coloro che lo hanno servito, che sono i santi, eh, ricordando i misteri della sua morte. Ma anche una sorta, come dire, di... Mh, i, i padri l'avrebbero chiamata passio caritatis, quindi la, la passione dell'amore. La Chiesa vuole come mettersi nei panni di chi non conosce Dio e il suo amore. e quindi di coloro per i quali crocifissi e statue sono sempre verati, perché non vedono Dio da nessuna parte, non lo hanno conosciuto, non lo hanno incontrato. E quindi nella, di, nella, non nell nella sensazione di desolazione, di tristezza che dà vedere quello spettacolo, che è doloroso perché uno non vede la caria Pasqua, <ride> quando, quando sì. lo fa lo faccio, quindi dopo un po' pesa. Ecco. Però ecco, soffre la Chiesa questo dramma di molti che, lo vivono senza sapere di viverlo, perché molte persone vivono lontano da Dio pensando di poter stare bene. Poi, come sappiamo, ci sono tante una serie di malattie tipiche del mondo contemporaneo, eh, la prima della classe, la depressione, che, di cui molti soffrono e che quasi nessuno sa perché, da cosa dipende, come si cura. Eccetera, farmaci no? su farmaci sono aumentati eh... e lo dicono gli amici farmacisti che il consumo di psicofarmaci è aumentato eh certo. a dismisura si dà la colpa un po' alla pandemia in realtà non è la pandemia no perché io conosco un sacco di gente che ha vissuto la pandemia con la massima serenità del cuore eh, non vorrei fare. <ride> perché quando uno sta in, come, adagiato tra le braccia del signore e lui confida non teme neanche cose di questo genere no? non so se approfondire questo tema sì, possiamo, abbiamo tempo abbiamo Parlando ancora un quarto d'ora sì. quando una persona ha un pochino di fede anche per capire che cos'è un po' di fede viva no? allora scenario pandemico cosa vuo, esempi facili cosa può succedere? Allora, o uno Muoio. muore <ride> muore o uno si ammala di brutto ricoverato, il casco parlavano sì. o uno si ammala leggero o uno non sa male, vabbè facciamo i primi... Allora, la prima meglio, uno non sa male, sa male leggero, me faccio tutte le giorni riposo un po', d'accordo, sì. quindi mi faccio l'influenza. Oh, le problematiche sono le ultime due. Allora, i figli di Dio non hanno paura della morte, è Pasqua, perché per i figli di Dio la morte non è la fine della vita, ma è l'inizio della vita vera, non si, va, non si va verso il nulla o verso l'ignoto cioè non si va a, verso l'oblio o verso la disperazione o verso la fine. Cioè, i, i, Mart, I primi cristiani chiamavano il giorno della morte, il dies natalis, mm. cioè, quando diciamo che Padre Pio si festeggia il 23 settembre, non è la data di nascita del 23 settembre, Padre Pio è nato il 25 maggio, Padre Pio è morto il 23 settembre e non è che noi siamo un po' lugubri che celebriamo la data della morte perché siamo un po' eh. sinistri. No, perché la data della morte è la data della nascita. Finalmente il giorno in cui cioè ogni figlio di Dio ha il timer, cioè ogni giorno in meno manca un giorno in meno a vedere colui che ha tanto desiderato e amato per tutta la vita. Quindi. Il casco, che facciamo eh. col casco? Eh, col casco lo stesso ci aiutano però i giorni che abbiamo appena vissuto, perché noi seguiamo Cristo crocifisso. Per un figlio di Dio la sofferenza non è anche qui che, che, che forse in certi casi spaventa più della morte, mm. perché sai, morire, spaventa vabbè. sì poi non ci penso più, ma la sofferenza è un altro discorso, no? E noi però dalla vicenda di nostro Signore Gesù Cristo, dalla passione della morte del Signore, comprendiamo che la sofferenza, che Dio non avrebbe, non vuole più, di la sofferenza per se stessa. Non ci sarebbe stata la sofferenza insegnare a Chiesa se non ci fosse stato il peccato, ma il Signore stesso ha trasformato il significato della sofferenza, cioè la sofferenza accolta come spiazione del peccato, perché Gesù è morto in croce per espiare i nostri peccati. E offerta con amore non è la fine del mondo, ma è redenzione, quindi è vita, sia per chi l'accetta con amore, sia soprattutto per coloro per i quali viene offerta. E sapete che la Madonna Fatima disse queste testuali parole mi trovo donna ma non le dico io, pregate e offrite sacrifici: sacrifici intende anche qualche piccola sofferenza per i peccatori, diceva così, perché tanta gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Allora, un figlio di Dio, dice, devo andare a mettermi il casco, per carità, non è che me lo sogno la notte, non no. è proprio il top. Ma se dovesse capitare, no, mi unisco alle sofferenze di Cristo Crocifisso, gli offro queste sofferenze per la conversione di chi non conosce l'amore di Dio, di quelli per i quali le statue sono sempre velate, per il bene della Chiesa, per le anime che stanno soffrendo in purgatorio, e poi finirà, perché tanto quella sofferenza o guarisco, e quindi torno alla vita di prima, oppure vado a vedere colui che ho tanto desiderato e il problema è finito. Quindi, quindi Don Leonardo sta <ride> dicendo in qualche modo che eh, qualunque cosa accada, se si ha la fede non si può avere paura. Se si ha la fede con la F maiuscola. Io da, da una vita, anche perché io sono proprio diventato sacerdote, chi mi conosce, lo sa, da un po' un adulto, un po' per vocazione, proprio per questo motivo. Eh, non pensavo di fare questo nel, nella vita. Ci sono diventato, lo, so. io lo, posso, lo voglio dire in televisione, se così se lo vede <ride> la mamma del diretto interessato, perché il mio miglior amico, nel lontano 1993, soffrì e morì da santo non so se Silvia conosce che cos'è, un linfoma non oxins leucemico a cellule T. Questo mio amico si fece un anno di via crucis soffrendo le pene dell'inferno ma io gli sentii uscire dalla sua bocca parole di, di una ispirazione fuori del comune. Lo sa cosa mi disse una volta? Lo voglio dire a tutti gli altri ascoltatori. Mi disse sai, è una io prima che mi capitasse questa cosa non sapevo nemmeno che fosse la sofferenza. Adesso lo so, cioè, quando vedo quel lago 19, perché dopo le terapie gli facevano un bel puntale al midollo con ago grosso così, cioè, quando vedo quel lago mi sento male solo a vederlo. E poi lo so io quante stelle conto. Però lo sai che ti dico, se sta cosa doveva capitare proprio a qualcuno, ascoltate bene, eh, è meglio che è capitata a me, perché almeno si era risparmiato qualche altro nostro amico. Io penso che arriverò a cent'anni, io, ri io rimasi di fulminato. Cioè, questo mio amico si chiama Francesco Vaglio, era un bravissimo ragazzo, ma io non pensavo che stesse a questi livelli, perché questa frase che ha detto è una frase degna di un santo, perché qualunque sì. essere umano al posto suo direbbe sì io accetto tutto, ma sto guaio proprio tra tanta gente della eh, terra, proprio a me doveva capitare. E eh. lui dice esattamente il contrario. Quindi, le radici de... Io vidi in questo ragazzo che significa quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Che significa che Gesù ha vinto la morte, non avere paura più. Significa che questo è morto il giorno del suo compleanno, il giorno che avrebbe compiuto 23 anni. Il mio amico fraterno, fatto il liceo insieme, sempre insieme. E lui, le ultime cose che disse alla mamma, c'ero io presente, cosa sa so che disse, ma. Io gliel'ho chiesto al Signore che mi guarisse. E per un certo periodo ci avevo pure creduto che mi guarisse perché ci fu un tempo in cui sembrava che stesse meglio il male aveva assunto quella cosa che tecnicamente si chiama la remissione completa, ma i medici avevano già avvertito che non sicuro. vi fate illusioni che potrebbe essere una cosa temporanea. Ma come vedi Gesù non mi ha guarito, però ma io sono pronto, dobbiamo fare la sua volontà, tu accettala e ricordate che c'è un altro figlio. Leonardo. Io dico ah se questo significa avere la fede io lascio la fidanzata, lascio l'università che poi mi hanno fatta finire, lascio la professione. Non mi importa se qualcun altro può vivere questa cosa come l'ha vissuta Francesco, io ci metto la vita per andarla a raccontare. Che bella e testimonianza! L'ho potuto Leonardo. testimoniare non la cioè, storia. È una storia. A molte amicizia... persone io sono un po' antipatico, però molti dicono una cosa. Don Leonet non ti si può negare che si percepisce che nelle cose che tu dici ci credi. Sì. Poi possiamo non posso, essere d'accordo, non provare i modi, però... non testimoniare anche io. Certo, questo è, una, è un messaggio di, bellissimo per l'amicizia, eh? perché eh certo. oggi le amicizie sono sempre più rare. E noi oggi abbiamo, tra l'altro ospiti del pubblico dei ragazzi, abbiamo parlato tanto di amicizia, di amicizie che si formano anche nelle scuole di ballo, dove magari sono carenti un po' le famiglie, un po' carenti le scuole, che sono spesso eh, anche dei luoghi dove si vive la sofferenza, perché non si conoscono le materie, non si, riesce, non si riesce ad ottenere il massimo dei voti. Però poi ci sono altri luoghi di aggregazione, sani, dove... Possono nascere delle amicizie importanti ed è bello oggi anche ricordare questo amico, quanti anni aveva? 23. 23. E il giorno che era il suo compleanno? 3 maggio. Ecco, il mese 1993. Della Io avevo allora 22 anni scarsi. Queste amicizie poi rimangono per sempre, eh, don Leonardo. Eh certo. Eh certo. E segnano profondamente. Eh Lei certo. in questo caso ha deciso di donare agli altri la sua vita. Eh già. Perché poi essere sacerdoti è un po' donarsi, eh già. E avere una parola sempre di conforto per tutti, però è un messaggio molto bello che ci riporta. Aiutare le persone perché la gente non c'è. Cioè, qualunque persona si rendesse minimamente conto di che cosa sia la fede, profondamente, sarebbe quasi impossibile non credere, quasi impossibile. Molte volte la fede si perde o non si conserva, non si coltiva, perché non è, cioè, la gente non sa cosa significa, che cos'è la fede cosa ti può dare la fede, chi è il Signore, cosa ha fatto per te, come questo può diventare realtà, non è un mito, un film, un'idea eh, astratta o una, un, un vago sentimento afflato spirituale che quando mi sento c'è e quando poi non mi sento non c'è. Non è al supermercato andare a no, messa? No, a non me... nemmeno. A chiedere questo Io dico sempre ai miei minuto. fedeli, la messa per esempio, dico guardate, come diceva padre Pio, se uno capisse cos'è la messa, padre Pio diceva che ci vorrebbero i carabinieri a fare il servizio d'ordine tutti i giorni perché non ci sarebbe nessuno che non ci va. E se uno ha capito cos'è la messa e poco poco ci crede non ci va, sono due le cose: o è matto, ma proprio matto da ricovero, eh, o è un diavolo, sono due, le, non, non, terzium non datur, eh. Il problema è che siccome molta gente non ci vanno, perché la stragrande maggioranza, questo lo so con certezza, non ha neanche la più, neanche la più lontana idea di che cosa, succe, che, cosa sia, e che cosa succeda lì. Cose che i nostri sensi, purtroppo, sono shitt, velati come le statue. <ride> non le vedono. La storia dell'amico che continua a vivere attraverso Don Leonardo ci riporta un po' alla storia di Gesù e a questi quattro giorni importanti, dal venerdì al lunedì. Abbiamo riportato un po' la storia di Gesù all'interno di una storia di tante persone che non ce la fanno questa è una storia vicina alla santità perché questo ragazzo chiaramente eh. utilizzava parole che non direbbe quasi nessun malato eh certo. perché insomma abbiamo vissuto ognuno di noi ha vissuto poi vicino ad una persona che non ce l'ha fatta che ha avuto un percorso eh, simile e sappiamo bene che la disperazione poi prende e non c'è proprio tempo per pensare agli altri eh, se non eh, agli ultimi averi da, da dividere, ai notai eccetera, c'è la corsa più magari a, a pensare a ciò che resta di materiale che ciò che resta di amore di spiritualità però cioè. il messaggio finale qual è per questo lunedì dell'angelo? questa risurrezione. <ride> si chiama lunedì dell'angelo perché eh. è bellissimo no? Eh, molti pensano che la pietra dal sepolcro l'abbia rotolata Gesù ma Gesù non ha rotolato nessuna pietra dal sepolcro perché un corpo glorificato passa attraverso i muri senza rotolare le pietre come ci dice uno degli evangelisti se non ricordo male è Matteo sono stati gli angeli che hanno rotolato la pietra e poi sono messi seduti ad aspettare che arrivassero le donne a dirgli guardate che la tomba è vuota eh. <ride> quindi cioè, la fede è una provocazione, cioè io quello che dico e quello che ho detto anche ai miei fedeli durante i giorni del Tridue, nessuno di noi ignora che Gesù Cristo è esistito e che ha vissuto. Più o meno tutti abbiamo avuto un'infarinata, prima comunione, cresima. ma tu ti devi chiedere chi era Gesù? Punto interrogativo. Che cercate tre morti. Allora, tu c'è una tomba vuota. Che è successo con questa tomba vuota? Gli ebrei dicevano che hanno messo in giro la storia. Che è successo? Lo dico io che è successo. Stava sempre a dire che era risorto e gli apostoli hanno rotolato la pietra, l'hanno portato via il cadavere e hanno detto ecco qua, è risorto, ma non è vero niente. D'accordo? <ride> che altro potrebbe essere successo? La tomba è vuota. È una provocazione dinanzi a cui perché è vuota? <ride> Quindi e, credo che l'ho già detto anche un'altra volta che sono venuto qui a Lazio TV quando andremo dall'altra parte la prima cosa che il nostro Signore ci chiederà non è se siamo stati buoni o cattivi anche quello ma dinanzi all'intelligenza che Lui ci ha dato ci chiederà hai voluto farla funzionare oppure no? perché molti esseri umani l'intelligenza ce l'abbiamo tutti quanti però volontariamente scelgono di non farla funzionare in certi ambiti ora il nostro signore a tutti quanti chiederà dico, ma tu che sei nato in Italia sei eh, lo sai che tutti dicono che Cristo è risorto che c'è stata questa cosa qui ma ci hai mai pensato? Eh. ma poi ci hai mai pensato? c'è cioè, il venerdì santo il figlio di Dio che va a tribolare quello che ha tribolato cioè, la passione di Mel Gibson che molti hanno visto è che mm. qualcuno è morto di infarto vedendola Giovanni Paolo II diceva è andata proprio così ma anche peggio. Eh sì. Anche peggio. Cioè, eh sì. Ma capiamo chi è che ha sofferto E perché ha sofferto tutta la roba lì? Perché? Cioè queste domande, perché quando partono queste domande, poi l'annuncio dell'angelo le incrocia, dice guarda che moti in strato verso la risposta corretta. Il problema è che io lo, lo vedo anche da sacerdote, no? Molte persone si convertono anche a quello che io, che io dico, perché? perché già qualche domanda se la fanno. Quindi quando arriva quello che io dico, gli, gli offre un po chiaro, una possibilità di rispondere. Aiuta. Ma se un cuore è chiuso e non se ne fa proprio le domande, ma che gli dici? Come molta gente che andrà a fare Pasqua e Pasquetta, proprio scegliendo di infischiarsene, per carità. Il nostro Signore rispetta la nostra libertà, quindi è una scelta ma fino a quando tu stai in una scelta di questo genere, cioè me ne infischio, non mi occupo del problema... Poi, <ride> sono bellissime, bellissime provocazioni eh. e bellissi, bellissimi punti di partenza per riflettere. Facciamo sempre, eh. che questo è anche il mistero, lo sa, chiudo poi. Sì. Qualcuno si chiede sempre, ma la Chiesa insegna che gli angeli i diavoli sono angeli decaduti e che Lucifero era il più bello e il più intelligente degli angeli ma come ha fatto a impazzirsi e a mettersi a fare la guerra contro Dio lui che è così intelligente ma non lo capisce che è una guerra persa? certo che lo capisce eh. ma ha voluto scegliere di non capirlo cioè <ride> attenzione alla sottigliezza eh, perché se la volontà si corrompe l'intelligenza anche del più intelligente diventa cretineria mi si passi il termine un po' strampalato l'abbiamo capito il eh. messaggio Don Leonardo grazie, grazie infinite a voi, e Santa Pasqua a tutti ricordate che Pasqua dura fino a domenica prossima <ride> perché c'è l'ottava di Pasqua che è un unico alleluia di esultanza per la resurrezione del Signore grazie Don Leonardo Maria Pompei noi ci fermiamo, linea alla regia un salto nella cucina di Vassili Chizivelli e poi torniamo per i saluti a tra poco